Anche se uno lavora, ed è giusto che magari lavori su se stesso per avvicinarsi, tutti i lavori che uno può fare rimangono dentro al sogno. Quando sei sveglio, capisci che prima non ci avevi capito niente. <ride> Questa è la prima realizzazione. È proprio una ricerca d'amore. Perché è una ricerca folle in cui ti accorgi che il ricercato è già stato trovato, non lo troverai da un'altra parte, capisci? Ecco che quindi poni molta attenzione a questo, se una cosa la vedi bene, ok? tutte le tue cose positive che tu vedi nella tua vita, sono il divino. Tutte le cose che odi, che sono negative e che sono contrastanti, i tuoi nemici, sono il divino. Ma questo non significa prendi e ama tutti perché tutto è il divino, prendi e... Qui è stato fatto un enorme errore da parte dei religiosi e dei ministri vari. Continua a dirti cosa devi fare cosa devi eliminare. Allora, prima era tutto divino, però aspetta! Questo mio rabbia improvvisa verso quella persona perché non lo sopporto più è. Quello è peccato. Quello non è divino. Era tutto divino, no? E guarda Dio negli occhi del tuo vicino, no? Ama i tuoi nemici come te... Però. <ride> quello che ti succede, magari, che puoi considerare brutto, è certo, sei stato abituato a considerarlo brutto, perché quello divino non è. Quindi capisci che sei in un loop continuo di rifiuto di te stesso, di parti di te stesso. Quindi quando ti dico di vedere il divino in tutto quanto, intendo anche nelle cose che potrebbero essere considerate brutte. Non intendo che siccome adesso tu ci vedi il divino, allora devi essere santo, un santo, oppure allora le devi vedere belle, se te odi una persona, ok, inizia a vedere il divino in tutto, quindi vedrai il divino in questa persona che hai davanti, vedrai il divino nell'odio e vedrai il divino in te che stai odiando. Ecco, ricordati questo passaggio, ricordati questa puntualizzazione. Perché solo così avviene veramente la trasformazione. E solo così il mondo inizia a tremare e inizia a sciogliersi così come deve. E la tua percezione, la tua coscienza a liberarsi. Quando non rimani agganciato a nulla. Quella famosa frase che dice sei quello che mangi? E... E chi la dice, di solito la dice anche con un tono molto critico, nei confronti, ad esempio, dei carnivori, chi è vegano, chi è vegetariano, per giustificarsi, inizia a dire che sei quello che mangi, quindi attento. Dico io, se sono quello che mangio veramente, allora prima di tutto, grazie, ma preferirei mangiare, ad esempio un cuore di un leone, o il fegato di una tigre, o comunque organi importanti che so che appartengono ad animali potenti, o un occhio di un falco, perché no? Se sono quello che mangio, mi spiace per tutti magari i vegani, ma non vado a mangiarmi un cetriolo o una patata, o un sedano. <ride> Diventando sempre più sensuale, naturalmente inizierà a trasformarsi, a trasmutarsi la tua sessualità. Ecco che con l'andare avanti di questa semplice pratica la tua sessualità scompare e diventi la donna più, più bella di questo mondo ma non bella a livello che combaci perfettamente con determinati standard fisici che i media ci trasmettono ogni giorno non voglio dire che sarai bella a livello strettamente fisico, perché questo significa che sarai sessualmente bella, no. Una persona sensuale è una persona che si muove in un'altra maniera. Alzando un semplice braccio tutta l'energia della creazione si muove insieme a lei, è una persona benedetta. Perché l'energia sessuale non è più centrata a livello genitale. Ecco che cosa significa che si trasforma. Non è più bloccata. Il modo per trascendere, trasformare l'energia sessuale è liberarla. Prima di tutto, la magia non è un'attività. La magia non è un hobby, di fatto un mago non fa mai magia. La cosa è ben differente, un mago vede la magia. In questo scorcio, no? Vi sto facendo vedere anche a voi. Che cosa vedo, no? Vedete? In questo semplicissimo scorcio una persona può vedere il mistero. Il mistero dell'esistenza, il mistero di quello che ti sta davanti. Perché quello che ti sta davanti è sempre un grandissimo mistero. Il credere di conoscere le cose è una grande illusione. Entrare nel mistero è varcare la soglia della magia. Per questo vi sto dicendo che un mago non fa mai le magie. Non fa mai la magia. Un mago è la magia stessa. In tutto il sangue scorre la magia. E ogni cosa che tu fai la farai magicamente, la farai in qualche modo consacrato alla via magica, così funziona in realtà la vita di un mago.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 cioè, bruciare come incenso, ehm, cosa fa il fuoco? Il fuoco eh, brucia proprio la materia, la, di la distrugge, cioè la brucia, in realtà la libera qualcosa da dentro la materia, cioè eh, l'energia informata di quello che abbiamo. Quindi, per esempio, eh, vi faccio vedere un esempio. Queste qui sono le bacche, no? Allora... Viste così, nel linguaggio antico, viste così le bacche, sarebbero... Eh, è come se la materia imprigiona l'informazione qua presente. Capito? Qui c'è l'informazione, ovviamente, i suoi poteri ci sono, ma sono imprigionati nella materia. Se io li metto sul carboncino e bruciano, quel fumo che si vede che esce fuori è esattamente l'informazione di quello che ho che viene liberata, capito? E quindi può essere usata nelle, nelle applicazioni pratiche. Mettiamo ancora. Allora, cosa è successo? È successo che la polvere secca del mio legno di cedro andrà a seccare la polvere umida che invece sarà creata dal ginepro quindi questo che io avrò inizierà a fare una certa combinazione l'uno con l'altro a questo punto per avere l'attivazione finale dell'incenso io dovrò prendere questo così com'è e metterlo al sole direttamente sotto il sole affinché proprio si essicchi veramente tutto quanto e quindi mettendolo al sole ci deve stare almeno tre ore. Ecco qua. Dopo esattamente tre ore che è rimasto qua e sarà essiccato, si aggiunge qualche goccia sufficiente di olio. Quindi di nuovo si mescola così. Poi la vita è dinamica, non è che si sta immobili, no? La vita è dinamica, però io vi posso garantire che fare questo viaggio che noi chiamiamo vita, come degli imperatori, è diverso che farlo come degli schiavi. Allora, se volete afferrare quello che vi sto dicendo, iniziate a volere lo stato d'animo che desiderate. Iniziate a capire che prima di tutto quello che deve fare il viaggio sei te. Giusto? Nessun altro. Quindi... Proprio tu sei la persona giusta per il viaggio. Se fosse un altro, meglio di te, non andrebbe bene. È un invito il mio. Un invito a vivere nelle ossa. Laddove niente è sbagliato e niente è superfluo. Un invito ad avere il tempo come maestro. al nord al nord unisco uno all'uno per farne uno Io vorrei comunicarvi, per chi ancora non se ne è accorto, che tutti noi viviamo su più dimensioni contemporaneamente. Guardiamo, per esempio, l'aspetto, io vi dicevo, inferiore dell'albero della vita, no? Del sefirot inferiori. Cioè, da Tifaret in giù, abbiamo Nezak, Hod, Yesod, Malkut. Per semplificare la faccenda... Il più possibile io vi sto dicendo che l'uomo vive già in Malkut Yesod Hod Netzach. Ma anche ti farete in realtà contemporaneamente. Tutti noi stiamo già vivendo queste se volete chiamiamole dimensioni contemporaneamente. E adesso vi spiego degli esempi concreti per farvi capire che è così. E quindi non è una cosa in cui credere. È così. L'esempio è ben fatto. Allora, io adesso vi dirò una parola. Rosa. Rosa rossa. Meravigliosa, profumata, con le spine. Bene. Tutti voi adesso siete stati costretti, me compreso, a immaginare una rosa rossa profumata con le spine. Ora. Se applicate l'intelligenza vostra, scoprirete subito che questa rosa da qualche parte è stata creata, in un piano immaginativo, ovviamente, ma c'è stata. Non è... è stupido, scusatemi il termine, dire la rosa che ho pensato non esiste. È... Se non è stupido, è molto infantile come sviluppo della percezione. Perché naturalmente esiste. Ora, esisterà in un piano più sottile della realtà. Perché? Perché nessuno di voi credo che tutto ad un tratto ha materializzato una rosa rossa sul tavolo. Ok? Quindi no, non è ovviamente del piano materiale e uh, fisico, chiamiamolo così. Quindi nel nostro caso di Malkuth non stiamo parlando di Malkuth, però stiamo parlando delle sfere... Interiori oppure superiori come vi pare a voi che però esistono e tutti noi viviamo continuamente ma attenzione non è che non ci rendiamo conto è esperienza di tutti vi faccio ovviamente altri esempi allora un semplice libro un libro se voi prendete un libro scritto in una lingua che non conoscete per esempio se non conoscete l'arabo se voi prendete un libro in arabo, mi spiegate che cosa ci capite? Un bel niente. Perché? Perché quello che voi leggete, che noi leggiamo in un libro, non, eh, non è proprietà di quello che stiamo toccando, cioè della carta e dell'inchiostro stampato, ma è proprietà del piano di pensiero di quel libro. E siccome il piano di pensiero di quel libro è arabo, se tu hai studiato arabo per dieci anni oppure conosci benissimo la lingua, allora nel tuo piano di pensiero è presente questo programma, questo software dell'arabo. Ed ecco che quindi tu Traduci tranquillamente e capisci quel libro, ma è garantito che se uno non ha studiato arabo e non lo conosce, quel libro è sì che ce l'ha in mano così come ce l'ha in mano anche un arabo, cioè è lo stesso libro che abbiamo in mano. Mi, mi seguite quanto è reale la cosa? Quindi io non ho soltanto un libro davanti, ma anche nel piano del pensiero stiamo condividendo la realtà, e infatti è proprio nel piano del pensiero che io non capisco niente del libro che ho davanti. <ride> Vi potrei fare tantissimi esempi su questo discorso, ma iniziate da subito a capire che noi viviamo su più piani, contemporaneamente. Non importa andare a cercare il colore dell'aura. Stiamo tranquilli nell'esperienza che abbiamo tutti i giorni e partiamo da lì. O Israel Come si fa a parlare per il bene, per migliorare la vita di una persona, per aiutare chi ti sta intorno e far discendere il tuo potere divino, la Kedusha, sulla terra, nella tua vita, nel tuo modo di essere e di danzare. Mi auguro di esservi stato utile, sono molto felice di essere riuscito a dirvi tutto. So che il video è venuto forse un po' lungo, ma non importa, è un argomento troppo importante per mettersi a tagliarlo a destra e a sinistra. Abbiate un buon proseguimento di giornata. Che il principio divino vi benedica voi e tutte le persone che vi stanno intorno che vi benedica con la vera conoscenza la vera realizzazione affinché usciate dall'ignoranza dall'automatismo là dove tutto è grigio Iniziate a svegliare i vostri colori, veri, viventi, accesi, pieni di vitalità e di energia. che Kedusha, la forza della santità, la forza che trasformerà l'intera vostra vita in un miracolo vivente. Così è detto e così si è fatto Amin Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time it's clear to see from up here The world seems small We can sit together It's so beautiful